è un principio di non località attraverso il quale i fenomeni avvengono come se ogni cosa fosse in diretto istantaneo contatto con ogni altra indipendentemente dello spazio fisico che li separa è un fatto medianico è difficile spiegarlo tanti hanno la medianità e non lo sanno mm. non, non l'hanno mai adoperata Dio è nel silenzio dei pietri e Einstein, istai quando ha detto Dio è distribuito nella natura e ha detto una cosa meravigliosa, no? La natura con la sua perfezione mi ha sempre fatto pensare a qualche cosa di aggiuntivo che noi si chiama il paradiso. Hanno detto che senso ha la vita dell'uomo sulla terra se poi dall'alto... Non esiste un principio che ne determina la realtà e l'utilità.